Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella al cacao con albumi, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono albumi, sale, farina di tipo 00, burro fuso, zucchero, vanillina, lievito, cacao, acqua, granella di nocciole, granella di zucchero per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta con Posizionando la farfalla sulle lame, mettiamo gli albumi, pizzico di sale, li facciamo montare per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero e polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il cacao, la farina, il lievito e la vanillina ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo il burro che deve essere fuso e l'acqua ed accendiamo il bimbi per un minuto a velocità 4 Il composto è pronto, trasferiamolo nella ciotola con gli albumi. Amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Aggiungiamo la granella di nocciole e continuiamo ad amalgamare. Versare in uno stampo a ciambella del diametro di 24 cm ben imburrato. Mettere la granella di zucchero e la granella di nocciole.